Porca di quella puttana! Ma le bambe solitamente non sono così... Lo sapevo! Ragazzuoli! Siamo malissimo. Bentornati in questo nuovo episodio, probabilmente il quattordicesimo episodio, non ne sono sicuro, di The Dark Occult. Mi sto già cagando in mano già dalla lobby ragazzi Mi sto cagando in mano già dalla lobby Porco il cazzo Allora Recap dello scorso episodio Siamo finalmente riusciti a divincolarci dal labirinto eh, infernale Pieno zeppo di buio E ancora buio E buio E buio E ancora buio E E niente siamo andati avanti col gioco siamo praticamente uh, arrivati in una zona in catacombe, non, non si è ancora ben capito E siamo tipo in cerca di pezzi di statuette, ok? Da mettere assieme e... Quindi, sti gran cazzi, voglio dire, continuiamo Porca della puttana, sono carico, voi siete carichi. 14 episodio, nel mentre la gente in 4-5 ore finisce l'intero gioco Sì, sì, noi... Ragazzi, noi stiamo giocando a sto gioco da 2-3 mesi, da quanto? Infatti, ragazzi, comunque, sappiate che pubblico i, mm, i video su YouTube di sta roba. Quindi, se ora, per esempio, ho visto che qualcuno ha fatto ciao YouTube, no, si fatti così, quindi comparirete nel video su YouTube. Giusto per dirvelo. Anche perché c'è la chat qui sotto. Cosa accabo sto vedendo? Eh, te lo faccio vedere io. Ciao, coglioni. Eh no, vedi, andiamo malissimo. Manco, manco siamo spawnati, non va bene sto fatto. Eh no, raga, eh. <susurrisa> Doi Abbiamo solamente due talismani, cazzo. due ne abbiamo, due. Torno subito ragazzi Mi prendo chiama reale Va bene va bene Torno subito Piglio la cocchina Che qua la vedo male eee. Ah un pezzo alla volta Possiamo prendere Eh mi sa di sì, Un pezzo alla volta ragazzi Ma puoi clippare raga Incazzatissimo. His name is John C. Ragazzi, carmisoni, mortaci bosta. Ok. La gamba gliel'abbiamo messa. Manca la testa. E eh, qua manca tutto. Un braccio una gamba, ok. Non mi serviva gamba. Gamba e testa, vero? PORCO DIO Maledetti bastardi Maledetti bastardi Ma che cazzo dai Raga! Spoiler I manichini dopo aver assemblato tutto Spoiler I manichini dopo aver assemblato tutto ragazzi Mi rincorrono sicuro Sicuro ragazzi sicuro Ecco la gamba Ora mi guarderanno tutti <ride> Ecco le zoccole Manca la testa ragazzi Io vado a salvare Dai dai ma che palle Eh ragazzi Zero talismani la vedo dura ragazzi la vedo dura La vedo molto dura ragazzi Zero talismani Merda raga. Salviamo Salviamo sotto Salviamo qua Nel caso carichiamo John C. me ne ricorderò alfa me ne ricorderò di questo brutto gesto. è ovvio parpa ovvio vedo che cazzo mi sto un filà ma quella bambola è enorme ragazzi ma le bambe solitamente non sono così. T'ho detto un cazzo. Non trovo, non ti ho detto un cazzo. Non ti ho detto un cazzo, torno dietro. Non gli ho detto nulla, ragazzi. Non gli ho detto nulla. Giuro, non gli ho detto nulla, ragazzi. Ve l'ho detto che era più grande del solito quella bambola di merda E dai penapila vi girate Ma che cazzo Cazzo era la testa di merda Caso dovessimo scappare già fuga Ecco la testa Strano che non sia successo qualcosa mentre accendevamo la torcia. Dai. Ci siamo quasi. Io direi che si va a salvare abbondantemente. Infatti doveva comparire per forza qua ragazzi Doveva comparire per forza qua Ogni volta che tornavamo indietro infatti Fidatevi che non è questo Dobbiamo fare qua Dritto Tutto dritto Merda Eh siamo morti Siamo per forza morti No raga mo mi serve il sound ragazzi Non trollo Mi serve il sound Chi è il mostro con l'ascia? Eh. Volevo che te lo presenti. Porco dio. <ride> vai vai Dani. <ride> Sbloccata. Porca di quella puttana! Eccolo. Apri Porca di quella puttana Ma che cazzo sta a fare? Io non sto capendo Mette solamente ansia Sofì della mignota Attenzione Attenzione Una leva Una leva Una leva Abbiamo aperto sicuramente qualche porta lì dove c'era il vicolo cieco Sicuro E ora faccio vedere Che vi avevo detto Altre porte Avete capito dove cazzo siamo finiti LOL LOL Eh ora si tocca, tocca Andare a salvare Vi giuro ragazzi Vi giuro allora chi ha seguito questo episodio, cioè questa, questo gioco, questa serie su The Dark Occult Sa bene quanto la parte sopra della casa mi abbia sempre fatto paura E ora ragazzi vi giuro che tornando sopra Per me è come essere tornati a casa Ve lo giuro Vi giuro ragazzi, sembra essere tornato a casa Mi dà sollievo, non trollo mi dà sollievo. Dico, oh, che bello essere sopra. Ve lo giuro, ragazzi. Questa, questa parte della casa mi faceva paura immensa. Ora non è nulla a confronto. Vi giuro che sembra di essere a casa. E ora dobbiamo tornare di nuovo giù, comunque. Tutto ciò. Che posto del cazzo. Quanti infarti abbiamo preso qua già. Possiamo prenderlo l'artefatto? Artefatto del mago. Ti pare che va tutto liscio come l'olio? le pare, sì. Eh, certo. Che bella Cilardo. Qua abbiamo il cammino di porta è a portata di mano. Su Caluca. you bitch. Chiave misteriosa! Allora non l'avevamo trovata. Ci eravamo flashati, ragazzi, avevamo trovato un'altra chiave. Dobbiamo salvare Ho trovato la chiave misteriosa Ragazzi Non scherzo Eh salva Se ricordassi due cazzo è il salvataggio Volentieri Se lo ricordassi Volentieri Lo farei Mi piace salvare ragazzi Mi piace Oh Come sta procedendo Bene bene Guarda Oh, guarda, oggi facciamo anche un extra. Abbiamo bruciato il talismano. Però, ragazzi, siccome la scorsa volta impazzimmo che la chiave è misteriosa e non la trovammo oggi si fa l'extra. Siamo già da due ore in live per quanto riguarda l'horror. Ma oggi si fa l'extra, ragazzi. Ora voglio andare avanti. Comunque, tutto bene, Cilardo. Beh, come sta? Tutto bene la serata. E qua, ragazzi, devo, voglio vederla Vediamo questa so stanza. Corruciamo un attimo, andiamo a morire. Perché sicuramente moriremo. Poi possiamo rimandare L'altra serata horror E il martedì Porco dio E così me lo dici? È un altro artefatto? Artefatto! Lo sapevo Cazzo lo sapevo